Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Smash Bros. Ultimate. Allora, um, oggi dovrebbe essere il 26 novembre, cioè il giorno dopo lo speciale di Mario Maker. Um, e come avrete capito questo video è stato registrato molto prima rispetto a quando uh, ho registrato effettivamente la, uh, la parte. Allora, questo, eh, ora sono entrato in un dungeon in cui bisogna fare un minigioco, solo che questo minigioco è davvero difficile. Allora, io ho tagliato direttamente ai premi, solo, un, solo una volta sono riuscito, ve lo faccio vedere. Allora, questo è il premio del terzo posto. Met, eh, volevo mettere il fucile però non mi, non mi andava. Come avete visto ho comprato sia il, il uh, personaggio Benjo e Kazui, che ormai è tipo vecchissimo, e anche il costume di Sans. Guardoldi è facilissimo, dovrebbe essere un principiante, credo. Beh, intanto con Fox, uno dei miei personaggi preferiti, sono riuscito a vincerlo. No, è un astro nascente mm. uh, Questo video non lo sto registrando dopo aver fat fatto già la registrazione di tutti gli altri Perché avevo intenzione di fare così Però, uh, visto che ovviamente il mio computer non riesce a reggere più di 20 video Uh, ho deciso di registrare prima uno Poi metterlo uh, programmato per il 26 novembre Oggi è il 2 novembre Mentre quando ho registrato questo video era tipo estate <ride> Come vedete è molto difficile questo Mi gioco perché c'è bisogno di timing Cosa che io non ho Perché il personaggio non si ferma, il personaggio si muove e basta. Nuovo record e mi dà il premio del secondo posto. Il massimo da avere è 11. Um, e non sono riuscito a farlo fino a quando non. fino a quando uh, mi sono scocciato. Ho tolto la registrazione, l'ho fatto da solo. E poi quando ci sono riuscito ho messo la registrazione della battaglia contro lo spirito. Koko Kawasaki. Gli assistenti appariranno come avversari e non ho letto tutto. Il, il Koko Kawasaki dovrebbe avere la stessa mossa che aveva Kirby come Smash finale in Smash Bros. Brawl e in Smash Bros. 1000. Se in Smash Bros. 1000 c'era lo Smash finale non me lo ricordo. Ecco, sì, più o meno. Ah, no, è, non è la. Cioè, sì, più o meno. È, è, è un riferimento di un riferimento di un riferimento. Cioè, la, la, il Final Smash di Kirby era un riferimento alla all'abilità cuoco che hanno ripreso in Kirby Star Allies, come cuoco e Kawasaki. Um, e inoltre, e poi hanno pure hanno rimesso il, il, lo spirito, cioè l'hanno messo aiutante in Smash Bros Ultimate per fare il riferimento è una cosa complicatissima comunque nelle schede vi metto la, la mia let's play di eh, Chievi Star Allies con Dynamite X. Una cosa brutta di del fatto che ora ho Benjo e Kazui uh, è che um, or, lo, quando avrò tutti i personaggi completi perché ho già registrato quella parte um, avrò avrò la. tutte le file complete tutte le file buone complete tranne quella sotto in cui c'è Benjo e Kazui che c'è cioè, eh, dovrebbe essere poco più piccola degli altri invece è è poco, è poco eh, è pochissimo più grande degli altri di un solo personaggio e quindi eh, c'è c'è metà personaggio e metà personaggio da tutte e due le parti che sborda poi continuo a perdere non so perché. Perché, forse perché odio Mario. <ride> Scegli un personaggio. Um, in questo... prima volevo usare il fucile forse perché credo di aver fatto già il Mi con Sans, che è Sans. Oltre, vabbè, la maschera può essere sempre di Sans, mentre... Uh, mentre il corpo può essere soltanto del fuciliere um, per, um, nel mio file privato l'avevo già fatto l'avevo già fatto il mi, mentre in questo no, e que non lo farò mai Ho sbloccato una nuova via In cui non andrò probabilmente Si sì. no? Si sì. no Si sì. sì. Ok uh, Vi avviso Nell'ultima parte uh, Mi sarò dimenticato degli spiriti qua in giro Perché ovviamente è molto difficile non dimenticarli E quindi Ehm um, li lascerò per. cioè, no, non, li, non li farò mentre registro. Però li farò comunque per farvi vedere che ho fatto il 100%. Perché, vabbè, non è che succede tanto. È semplicemente che nel file al posto del 99,81%, cioè il 99. Serve un Pokémon. Che sarà uno leggendario visto che non. Uno spirito leggendario. Visto che non ce l'ho ancora, ma. Eh, comunque dovrei avere quasi tutti gli spiriti. Qua sto cercando un, un dungeon in cui andare. Perché. Ovviamente il dungeon di prima era cortissimo, mentre la, gli altri erano. Erano molto più lunghi. Quindi prendo uno lungo e ci vado. Se riesco a trovare la strada. Ora, con il, con il treno e con tutte le altre cose, è davvero molto difficile orientarsi. In questa mappa ah si sì, ecco me lo ricordo quel dungeon quello questo dungeon che sto per fare la prima volta che ci ho giocato non riuscivo a non riuscivo a finirlo Qua mi perdo e qui dovrebbe essere l'ultima l'ultima parte si sì, ecco il dungeon crankis cabin non, non so molto sulla serie uh, di donkey kong ho giocato solo un donkey kong country quando ero piccolo però quello per cui però non mi ricordo molto non so neanche il nome so che è uscito Tropical Freeze per uh, Switch no, non so se me lo devo, lo, lo devo prendere perché già a Natale mi devo comprare uh, Pokémon Spada eh, no, un Pokémon Scudo, ho deciso di prendere Scudo perché c'è conta Scusate persone che non si vogliono fare gli spoiler per non sangue i trailer, mi dispiace. Non vi guardavate sto video. Um, perché c'è Ponta versione Galar e perché c'è. Um, c'è.. Mi sa che Bulu è solo di spada, cioè è solo di scudo, ma non lo so, non sono sicuro. E poi devo prendermi pure Luigi's Mansion 3, ovviamente, perché Luigi's Mansion lo adoro. Luigi Smashion è già uscito da un po', mi sono già spoilerato per sbaglio, un boss eh, che non è un boss semplice, è proprio il boss segreto. Madonna mia. Sono felice che ci sia, però sono infelice di averlo scoperto. È un riferimento a qualcosa il fatto che Donkey Kong è, è bianco, oppure è soltanto perché Cranky Kong è vecchio e quindi è bianco. Scrivetelo nei commenti se sapete la risposta. Mo se a caso con Pac-Man perché non so giocare con Pac-Man. Forse è un riferimento al fatto che Donkey Kong, cioè Crunchy Kong da giovane era uguale a Donkey Kong. Ma che ho capito che la mossa della chiave è forte, la uso sempre. Vittoria! Da tutte quelle botte che gli ho dato, che non è.. Non è mai volato, ho pure preso lo smash finale. Questa credo che sia la musica delle foreste in.. Uh, sm Smash Bros Brawl, l'avventura, l'emissario del subspazio. Potrei sbagliarmi, ma mi sembra molto simile. O forse proprio quella musica deriva da un altro gioco, magari, di Donkey Kong. facilissimo <ride> però il prossimo spirito è quello che mi ha eh, dato molti più problemi non solo qui ma anche credo vediamo no non è lui vabbè eh, è quello dopo eh, che mi ha dato molti problemi non solo nel video ma anche nel um, nel farlo normalmente pianta piranha un DLC solo che quello non è a pagamento quindi dovrebbe dovrebbe essere normale averlo non so se si può avere ancora la pianta piranha oppure era soltanto per quell'evento lì cioè se è, no, non si può comprare tipo sul sul nip sul, uh, sugli shop di nintendo funky kong questo lo odio perché la descrizione dice appare uno strumento preciso e quello strumento preciso è il, è il pallottolo bill che è un riferimento a mario kart in cui il pallottolo bill ecco di stato non da da uno strumento, quello strumento è il pallottolo Bill, lo str... che è un riferimento a Mario Kart, perché in Mario Kart il pallottolo Bill fa, rende più veloci e, e fa rispettare sempre la, la fila, in... invece eh, rispettare la fila, ma la pista. Ho usato Kirby perché non, non sono molto bravo in questo. E... Invece qui il pallotto Bill segue il segue la via uh, davanti a sé credo se non è questo è, pro è... è a ricerca si sì, è a ricerca per fortuna ha già ho ucciso Falcon Questa l'ho vinta a fortuna perché uh, Diddy Kong si era suicidato quindi uh, ho vinto subito, Ma mi bastava soltanto uccidere Falcon e, e Donkey Kong, è un emporio quindi dopo devo andare a comprare degli spiriti. Candy Kong che ha, credo che abbia pure quel quello stand tipo che c'ha, che sta lì vicino pistola banana la velocità del nemico mentre non so cosa si riferisca So che Candy Kong ha a che fare con gli strumenti musicali Non so nient'altro Vittoria! Mega Man, mi piace soltanto per quella mossa lì, lo smash in alto, di cui fa la, la scossa elettrica. Ok, abbiamo quasi finito. Il prossimo spirito dovrebbe essere l'ultimo se ci metto due minuti. Ah, non è uno spirito. Diddy Kong ok, inizio a sospettare che sia di, Don, di Donkey Kong questa musica, visto che sta pure qui la musica di Zinger almeno si chiama, se si chiama così quell'ape cioè quell'ape quell che ho sconfitto in meno di un minuto ecco, ma, ma ancora, sto già pensando all'outro che non riesco a fare non riesco mai a fare, quindi ehm um, Ok, a DD Kong ho, ho di sicuro perso, perché odio, odio tutti. Perché eppure cioè, si è sentito che ho tagliato. Uh, bene quindi il video è finito se volete vedere il precedente dovrebbe stare a sinistra o a destra non me lo ricordo e se volete vedere il successivo se è già stato pubblicato sicuro uh, ci vediamo alla prossima e se volete check out la playlist ah mancano 6 secondi eeeh uh...